Se sbatto le palpebre, il video finisce. Vabbè, noi facciamo se chiudo gli occhi. Mi raccomando, ragazzi, solo una cosa. Durante il video so chiuderò qualche volta gli occhi, ma non completamente. Quindi, mi raccomando, state attenti. Ok, ragazzi, da ora se chiudo gli occhi il video finisce. Non potete capire quanto sia difficile questa challenge. Nonostante possa sembrare veramente stupida, ragazzi, è veramente difficile. A parte che non vedo, perché non ho né lenti a contatto né occhiali. Non ho messo le lenti a contatto, perché altrimenti questa challenge sarebbe durata due secondi. Questo vuol dire che a grandi distanze io non vedo assolutamente nulla. Ma neanche troppo grandi, in realtà. Anche basse Comunque, Andiamo, dovrei scendere un attimo giù Vediamo oh, Ragazzi io vorrei almeno resistere un minuto Perché prima ci sono riuscito Però non credo che ci riuscirà sinceramente di nuovo È un po' troppo tra l'altro un minuto Forse erano 50 secondi, non lo so ragazzi Comunque intorno al minuto 10 secondi più, 10 secondi meno Insomma siamo là Sento un po' di cose in giro Ma non sento nemici, cioè sento nemici ma non li vedo Capirete bene il perché Allora Calmi. Oh, granate. Belle, fresche. Calmi tutti. Calmi tutti. Una kill almeno me la devo fare. Una kill. Non te vedo. Non ti avevo visto. Fermati. Perché vi muovete così tanto? Io vedo solo figure, capito? Figure lontane nella mia testa. Cioè, nei miei occhi. Ok, ok. stanno sopra, stanno sopra. Stanno sopra, non ti avevo visto da te, ragazzi. Che palle!